1963, Washington, funerali del presidente Kennedy. 1881, nasce Angelo Giuseppe Doncalli, sarà Papa Giovanni XXIII. 1932, nasce Alighiero Moschese. Commenta il fatto del giorno Maurizio Lucchi, direttore de La Prealpina scelto di parlare di una figura controversa come Yukio Mishima perché è ancora da scoprire.